Adesso eh, voglio coinvolgere nella discussione di stasera il dottor Guido Grossi che è un giurista eh, che eh, ha una, un passato nel, nel campo eh, bancario e finanziario, quindi è un profondo conoscitore dei meccanismi perversi dell'economia, mi permetto eh, Guido di definirli così, e al quale eh, farei questa domanda, cioè eh, tu ti, ti sei calato stasera in una realtà dove noi abbiamo eh, fatto affiorare una serie di criticità, di problematiche, stringi, stringi, terra a terra, per le aziende, per, per i genitori, per, per i singoli cittadini, per gli esercenti, problemi di carattere economico perché siamo in una condizione dove la coperta è sempre più corta, la vessazione è sempre più incisiva e noi eh, come teste pensanti che si sentono il dovere di, di provare tutte le strade per difendere la libertà e per ridare dignità alla nostra nazione, alla nostra patria, ai nostri cittadini, e anche alla nostra economia, sia nei rapporti interni che nei rapporti esterni con gli altri paesi, eh, siamo alla ricerca di ipotetiche o pratiche soluzioni. Quindi Guido, io ti chiedo di eh, dire la tua eh, riguardo a queste eventuali possibili soluzioni. Sì, innanzitutto eh, grazie davvero. Trovo molto importante questa vostra iniziativa perché rappresenta un cardine fra quella voglia di disobbedienza civile che sta emergendo e il bisogno di rimettere le cose su un binario di legittimità, non legalità intesa come rispetto della legge perché le leggi oggi le scrivono i potenti per negare i diritti eh, di tutti noi ma di quella giustizia che è codificata nella Costituzione, nei diritti fondamentali dell'uomo. È importante che queste due cose si incontrino, quindi questa vostra iniziativa è molto importante. Eh, io credo che l'idea dell'F24 a zero, comunque con l'importo non coperto sul conto corrente, usata per aprire il problema, per portarlo a istanze superiori sia un'ottima strada. È utile, è necessario alzare di molto il tiro. Non è sufficiente l'Agenzia delle Entrate, il Ministero delle Finanze e il Presidente del Consiglio dei Ministri. Vanno coinvolte tutte le istituzioni, Corte Costituzionale, Presidente della Repubblica, Cassazione, tutte le istituzioni, Parlamento e farlo anche a livello internazionale. Chiaramente per conoscenza, qualcuno sarà per competenza, qualcuno per conoscenza, ma vanno coinvolti tutti, perché visto che siamo di fronte al grande reset, lo vogliamo gestire noi, lo vogliamo gestire dalla parte della giustizia, quella che abbiamo scritto nella Costituzione. Dal punto di vista economico, noi dobbiamo sapere che le difficoltà delle piccole imprese non sono un incidente della storia, una conseguenza del Covid o di, o di qualche mala gestione, sono un obiettivo pianificato e dichiarato da quei centri di potere che ruotano attorno alle multinazionali, al sistema finanziario privato e a certi organismi sovranazionali lo hanno scritto e dichiarato. Ma non oggi, dai tempi di Andreatta, quando Nino Galloni gli faceva notare che certe azioni avrebbero danneggiato le piccole imprese, Andreatta non ha avuto problemi a dichiarare esattamente quello che vogliamo. Le piccole imprese non sono competitive, quindi le dobbiamo eliminare. E dichiarazioni di questo genere si sono susseguite nel tempo. Per fortuna questo sistema è estremamente resistente, è vitale e quindi ha resistito a cose alle quali da un punto di vista astratto era difficile immaginare che avrebbero potuto resistere. Gli è stato tagliato il credito, eh, gli è stata aggiunta una burocrazia europea, a quella che era una ossessiva burocrazia italiana, ehm, un sistema fiscale che più vessatorio non si potrebbe immaginare, eh, di tutto e di più. e cioè, Nonostante sono lì vive e vegete e adesso sono di fronte veramente alla prova del fuoco, perché la gestione, la mala gestione di questa strana pandemia eh, rischia di, di dargli un colpo mortale. no? E allora di fronte a questa evenienza ci vuole il colpo di coda di questo sistema. L'unica vera fragilità di questo sistema è non essere consapevole di essere sistema. Ecco la difficoltà che qualcuno di voi ha accennato, siamo tutti individualisti qui in Italia, siamo un po' abituati, un po' siamo stati molto incentivati negli ultimi decenni a pensate soltanto ai fatti vostri. L'essenza della competizione, l'essenza del, ne del neoliberismo è questa, pensa ai fatti tuoi Preoccupati di sopravvivere, se sopravvivi avrai il mondo ai tuoi piedi, dimenticati gli altri. Ecco, invece dobbiamo capire che la vera forza sta nella consapevolezza di essere sistema. Ora, quel tipo di azione, che si può ipotizzare, eh, deve avere una risonanza mediatica enorme. Deve andare non solo a tutte le istituzioni nazionali e internazionali, ma dobbiamo assolutamente portarla nelle televisioni mainstream e alternative, nei giornali mainstream e alternativi, e con il passaparola far sapere che si sta facendo qualche cosa insieme, si sta facendo qualcosa insieme per difendere una modalità di concepire la società e l'economia che è basata sulla creatività delle piccole imprese, che fanno il loro lavoro perché amano il loro lavoro, che rispettano i loro dipendenti perché hanno bisogno dei loro dipendenti. È un luogo dove il lavoro può essere creativo, è un luogo dove il lavoro è, come dice la Costituzione, strumento che permette di contribuire al progresso materiale e spirituale della nazione. Il, il lavoro che ci offrono le multinazionali è un lavoro da schiavi e non è detto che ce lo offriranno perché tanto lo fanno le macchine. Allora questo reset lo dobbiamo gestire noi. Una favola che ci viene sistematicamente raccontata dal mondo mediatico è che non ci sono risorse. Ecco questo va smentito. E questo va scritto nero su bianco e secondo me va usata la Corte dei Conti e Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale, eccetera, per far capire che non siamo più disposti a tollerare le menzogne con le quali ci vengono a raccontare che in Italia non ci sono soldi, perché documenti di Banca d'Italia, documenti dell'Istat, documenti dell'Abi ci dicono che il risparmio privato degli italiani ammonta a 4.000 e pass miliardi. 4.000 miliardi sono una cifra spropositata per salvare tutte le piccole imprese per dare un lavoro a tutti gli italiani che ne hanno bisogno, e non un lavoro qualunque, un signor lavoro, per risolvere tutti i problemi di questo Paese basta una cifra pari a 300-400 miliardi, cioè il 10% di quella cifra che sta lì. Allora, come viene usato oggi il risparmio degli italiani? Marcisce presso un sistema finanziario che è privato, sostanzialmente straniero, e vede queste risorse come um, un, una mucca da mungere. Le banche straniere vengono a comprare le banche italiane non perché vogliono finanziare le imprese italiane, ma perché vogliono estrarre valore dal risparmio degli italiani. E la legislazione nazionale ed internazionale è organizzata per renderglielo facile. Il bail-in... È una mostruosità giuridica. Tu Stato hai il dovere di tutelare il risparmio e mi fai una legge sul Belin con cui autorizzi qualche strana autorità che non si capisce chi è a prendere il risparmio dei cittadini per coprire i buchi delle banche. N non ha senso, è un controsenso, è una violazione troppo palese. Ora, io insieme ad alcuni eh, economisti eh, abbiamo predisposto qualche mese fa un piano di salvezza nazionale l'abbiamo inviato a tutti i parlamentari, Camera e Senato, a tutti i membri del governo e eh, abbiamo lanciato una raccolta firme, ha raccolto soltanto 35.000 firme, ma comunque è arrivato sul tavolo del governo eh, e dice molto semplicemente come sia possibile, giusto e doveroso tutelare il risparmio dei cittadini e contemporaneamente utilizzarlo per risolvere i problemi della collettività. Il debito pubblico oggi è un problema perché qualche strana idea è venuta in passato a qualche ministro delle finanze che ha lavorato per internazionalizzare il debito pubblico. Noi abbiamo le famiglie più risparmiose al mondo qui in Italia, che erano abituate a comprare titoli di Stato, qualcuno ha pianificato di spostare i titoli di Stato dai patrimoni nazionali agli speculatori internazionali e lo ha pure scritto sul sito del Ministero. È quello che crea un problema. Questa, crea... questa, guido, questa guido, scusa se ti interrompo un attimo, è una, vera e proprio, è, è una vera e propria violenza perché è inimmaginabile che... I titoli di stato siano quotati in borsa, cioè è una cosa che fa raccapricciare e nessuno ha detto niente su questo problema. Oltretutto, quando eh, vengono messi in vendita i titoli, non vengono promossi, la popolazione neanche lo sa e chi fa incetta sono sempre loro, il mercato finanziario. Perché? Perché, assolutamente, prego, prego. Scusa, io ho fatto. Io, io, eh, ho fatto una conferenza sul tema due o tre anni fa, è stata ripresa e pubblicata con un video sul Bioblu e parlando di cose tecniche e noiose come un'asta sui titoli di Stato ha, ha, ha raggiunto 1.600.000 visualizzazioni perché abbatte un velo di fronte a un problema macroscopico. Lì c'è una um, truffa ai danni dello Stato e dei cittadini vera e propria. Allora, tu Stato hai il dovere di tutelare il risparmio, lo dice la Costituzione, hai l'obbligo di coordinare, controllare e indirizzare l'esercizio del credito e non stai facendo né l'una né l'altra cosa. Hai abdicato totalmente a un sistema privato e straniero che sta ha smesso di gestire il credito perché i regolamenti di Basilea rendono molto più conveniente per le banche giocare con la speculazione finanziaria e indirizzare perfino i nostri soldi sulla speculazione finanziaria, e ha penalizzato drammaticamente la funzione principale del credito, che è quella di finanziare le imprese. E ha penalizzato il risparmio. Scusa se ti faccio una domanda, ma questi 4.000 e passa miliardi... Che l'italiano medio ha investito nel risparmio e dove sono finiti cioè la domanda è, Vabbè, ce è una nella, parte della mia piccola parte non, non è che mi interessa sapere dove sono finiti mi interessa sapere se possono tornare a casa nel momento in cui ne voglio fare un uso Vabbè. prima che ce lo distruggano sì allora eh... La parte migliore di quel risparmio è investita nelle proprie aziende. Ci sono circa 8-900 miliardi di eh, titoli azionari che in realtà sono eh, il possesso dell'imprenditore delle proprie aziende. Quella è, è la parte veramente sana. Poi ci stanno 1.000-1.500 miliardi di conti correnti e depositi bancari, 8-900 miliardi di riserve assicurative eh, poi fondi di gestione, investimenti nel risparmio gestito, prodotti strutturati per l'investimento. Eh, ora sappiate che quella, eh, quando io ho lasciato la banca ho scritto dal Presidente della Repubblica in giù a tutte le autorità chiedendo di vietare alle banche di fare queste cose perché sono una truffa vera e propria. Io banca ti vendo un prodotto a te risparmiatore nel momento stesso in cui te l'ho venduto mi segno un bel profitto non trasparente e non giustificato nella sua entità e nel frattempo ti ho trasferito un rischio che tu non sei in grado di capire. Quindi è una cosa vergognosissima. Il nostro risparmio qualcuno lo usa. La cosa che ci sfugge è che questa massa di soldi non viene utilizzata per risolvere i nostri problemi, ma qualcuno la usa. Perché quando io compro un prodotto per l'investimento, quando io affido i soldi ad un gestore... Questi soldi qualcuno li sta usando. E come li usa? O per speculare sul mondo finanziario o per finanziare quel sistema di multinazionali e grandi banche d'affari che vede nel nostro sistema di piccole imprese un nemico mortale da distruggere. Quindi l'obiettivo di togliere questi soldi da quelle mani pericolosissime e di metterlo in piccolissima parte, in piccolissima parte, a risolvere i problemi immediati è un obiettivo che ci dobbiamo porre molto seriamente. Noi non abbiamo bisogno né della politica né delle banche. Dobbiamo renderci conto che abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Poi abbiamo il dovere di forzare la politica e il dovere di rimettere le banche a fare il loro mestiere, per carità, ma dobbiamo uscire dalla sensazione che siamo schiavi di un sistema e che non abbiamo gli strumenti per liberarci. Ecco, scusa Guido, detto questo, eh, che ha aperto uno scenario, direi, inquietante da un certo punto di vista, noto da un altro punto di vista, ma noi della pratica, cioè la mia domanda è, è semplicistica e molto pratica, ma noi come cittadini potremmo inventarci una sorta di economia parallela, una moneta complementare, un'iniziativa che ci permetta di creare un circuito economico parallelo che dia sopravvivenza a noi, alle nostre aziende e, e, che, e che ci tenga al riparo da questi attacchi? Guarda, è da tempo che sono in molti che hanno capito che quella è la direzione e ci sono molti tentativi quel tipo di atteggiamento degli italiani che ognuno vuole fare le cose per conto suo, più eh, una, una grande difficoltà a percepire il problema da parte di, eh, di un mondo che non è abituato a ragionare su certi temi, per adesso hanno fatto sì che queste iniziative fossero marginali, nicchie, isole più o meno felici, ma comunque piccole e poco significative a livello sistema. Adesso con molte delle persone che hanno esperienza, professionalità e serietà, eh, stiamo lavorando ad un progetto che vuole eh, portare quel sistema eh, a, a livello del bisogno di cui abbiamo oggi, cioè in grado di eh, risolvere problemi per masse significative. Innanzitutto, in passato queste iniziative sono state tutte locali, nascono in un comune, al massimo in una regione. Noi la stiamo concependo a livello internazionale, ma quantomeno che parte in maniera solida a livello nazionale, che coinvolga un numero significativo di imprese e di famiglie. Tendenzialmente queste iniziative hanno sempre eh, separato le due cose. E c'è molto chiara l'idea che, per far sì che questo progetto sia significativo, sia efficace ed efficiente, deve essere accompagnato da un paio di cose. Eh, noi faremo mh, questo progetto lo stiamo realizzando al di sotto di una fondazione, per far capire che non stiamo. Non, non ci interessa speculare né guadagnare su questa cosa. Sotto la fondazione ci saranno degli enti commerciali dove c'è un barter che offre liquidità alle aziende, gli permette di scambiarsi beni e servizi ricorrendo in misura molto marginale al denaro bancario, un e-commerce dove si affacciano le famiglie, dove una moneta complementare permette di incrementare il potere di acquisto delle famiglie, oggi particolarmente penalizzate, un'agenzia pubblicitaria perché un problema fondamentale delle imprese è io ho delle merci meravigliose, stanno in magazzino, ho difficoltà a farle conoscere perché la pubblicità costa. Oggi il mondo della pubblicità per come è concepito è riservato alle grandi multinazionali. Un'agenzia pubblicitaria che faccia conoscere questi beni e che usi il eh, pubblicità contro merci. Tu hai le merci vendute nel magazzino, me le dai, le portiamo nell'e-commerce, le vendiamo con il ricavato ci paghiamo la pubblicità, io ti ho fatto due favori, perché ti ho fatto pubblicità in televisione e ti ho comprato una parte delle merci che avevi in magazzino. Quarto soggetto il un soggetto televisivo. Internet è un mezzo potente ma che ci sta mettendo di fronte a una enorme disillusione noi ci illudiamo su internet di parlare al mondo intero, internet si è organizzato per farci parlare fra di noi. Io su Facebook, per fare un esempio, ho 5000 amici più altri 3000 che mi chiedono l'amicizia, più altri 2-3000 seguaci. Gli algoritmi di Facebook propongono il mio post alle 25 persone con le quali ho maggiori interazioni, quindi sempre le stesse. Non solo Facebook, YouTube, Twitter, eccetera, hanno cominciato un'azione vera e propria di censura e siccome noi abbiamo firmato, vuoi usare Facebook? Accetta, fai click, abbiamo accettato quei contratti capestro, non abbiamo neanche tutela legale, non mi piace il tuo post? Zitto, te lo cancello e noi non abbiamo un giudice a cui appellarci, che è una cosa obrobriosa dal punto di vista della libertà di espressione ma purtroppo è un problema planetario. Quindi dobbiamo dotarci di un accesso al sistema mediatico. Non possiamo, non possiamo, non possiamo lasciare l'intero sistema mediatico nelle mani di questo stesso potere che ha interesse a distruggere il nostro tessuto socio-economico. Non ce lo possiamo permettere. È verissimo, verissimo. Eh, senti Guido, allora tu hai aperto un argomento con dei presupposti credo eh, validi, validissimi, condivisibili e io eh, proporrei, non in questa trasmissione perché siamo già quasi alle 23, Avrei qualche domanda da fare, però poi se possibile, perché è stato molto interessante l'intervento. Sicuramente, eh, ma addirittura quello che stavo dicendo, che organizzeremo una trasmissione dedicata a questo tipo di eh, opzione, chiamiamola così, dove noi come comitato e, eh, raccoglieremo persone che sono interessate fattivamente e in concreto, eh, non lo so... Eh, si parte con una sottoscrizione, eh, non so, eh, il, il buon il carissimo Guido eh, ci metterà eh, nella condizione di poter passare da questa analisi teorico-pratica ad una soluzione e a un'azione pratica per partire subito con questa iniziativa. Cioè, noi, eh, eh, io parlo a nome di tutti i nostri associati e anche credo alle associazioni amiche eh, con le quali abbiamo scambiato tantissime volte l'ipotesi, eh, cioè abbiamo scambiato le idee per trovare una soluzione che ci permetta di poter gestire come noi desideriamo la nostra economia. Quindi, eh, Guido, io eh, già da ora ti invito, prepareremo una eh, trasmissione dedicata solo a questo tema e mi dirai tu se avrai bisogno di avere sostegno, aiuto, appoggio da, da parte di qualche altro esperto del settore o, che, eh, o operatore che ci possa illustrare nel dettaglio per dire ok, start, si parte. Perché, purtroppo, come dicevi, siamo estremamente frastagliati, tanti gruppi, tanti piccoli gruppi, con tante belle idee, noi siamo riusciti a catalizzare tantissimi gruppi eh, con un comune denominatore che è quello delle libertà costituzionali, ma io credo che proprio come è previsto dalla Costituzione il diritto di, e, e, e, e l'obbligo da parte dello Stato di proteggere il risparmio, cosa che non sta facendo, se ci sono gli strumenti giuridici eh, eh, e pratici che possano portarci a questa iniziativa, io dico non aspettiamo niente, cominciamo e partiamo subito. Come eh, non aspettiamo più e partiamo subito nell'ambito dell'argomento che abbiamo trattato precedentemente riguardo a come dobbiamo rapportarci con lo Stato. Dobbiamo difendere le nostre aziende, dobbiamo difendere le nostre attività, dobbiamo difendere i nostri risparmi e dobbiamo attaccare il nemico, perché in questo momento il governo ci è nemico. Eh, prego Maurizio, vai con le domande. No, È stato molto interessante l'intervento del dottor Grossi, visto che era qua eh, avevo piacere di fare qualche domanda anche per capire un po' di più diciamo, la tematica. Partirei dalla fine. Eh, bisogna dotarsi di una televisione. Sicuramente quello è l'elemento fondamentale, perché senza televisione non c'è la coesione e si diventa persone sparse che non hanno alcun potere contrattuale. Però come? Sì. Ehm, Questa è la prima allora, domanda. Molte persone che da tempo eh, fanno l'informazione libera su internet eh, si erano posti questo obiettivo. Sono già molti anni che ci si pensa. Adesso si sta toccando con mano che è un bisogno impellente, perché Internet si sta chiudendo. Soprattutto se fai un certo tipo di discorsi, Internet si è organizzato per non darti spazio. Allora, la controinformazione che è stata fatta su Internet in questi anni eh, ha prodotto effetti, è stata efficace in alcuni campi, in altri un po' meno. Eh, realtà come BioBlu, non so se lo conoscete Pandora eh, certo. TV e tante altre eh, insieme fanno hanno video che sommano centinaia di milioni di visualizzazioni la maggior parte delle eh, televisioni regionali per fare un esempio in una serata c'è 2 o 3 mila ascoltatori quindi sono diventate una potenza, però sono ancora frastagliate e sono ancora viste con eh, un certo scetticismo. Eh, allora, negli ultimi tempi è accaduto questo, eh, che abbiamo accelerato un po' le cose e ci siamo posti questo obiettivo con un po' più di eh, voglia di stringere e siamo entrati in contatto con il mondo di chi già lavora nelle televisioni non solo proprietari di eh, licenze televisive, ma chi fa service in televisivo, perché la comunicazione su internet non è la comunicazione sulle televisioni, sono due linguaggi diversi e chi ha fatto comunicazione su internet deve appropriarsi di un linguaggio che non è proprio. Quindi noi abbiamo assolutamente bisogno di specialisti del mondo della televisione. Ma in quel mondo è successo questo, che tutti quelli che fanno servicing, cioè che ti organizzano un programma, che hanno le camere, che sanno fare le cose, sono stati messi fuori dell'azienda, è stata fatta esternalizzazione. E voi sapete che quando si fa esternalizzazione è per massacrare quel poveretto che è stato costretto a costituirsi la sua partita IVA o la sua azienda. Di fatto, in realtà come Eta Beta, che ha inventato il grande fratello ed è stata la più grande società di servizi televisivo, nei mesi scorsi ha chiuso i battenti. Lì ci sono enormi professionalità che hanno un problema serio. Noi abbiamo una gran voglia di dire cose, ci manca quel linguaggio televisivo e ci siamo incontrati. E stiamo creando un gruppo abbastanza consistente che si è posto l'obiettivo di realizzare un palinsesto. E abbiamo contatti con vari imprenditori eh, che stanno cercando spazi televisivi a livello nazionale, dove l'obiettivo è di avere una rete nazionale free, libera, non a pagamento, che si affianca alla nostra capacità di comunicare attraverso internet, non la sostituisce, ma si affianca. Tu mi spegni su internet, ma io parlo in televisione. E, te, e mentre su internet mi spegni senza neanche dovermi dire perché in televisione, se mi vuoi spegnere, ci vuole una sentenza. Ma infatti il problema era proprio questo, perché credo che il punto fondamentale siano i soldi per avere una televisione. Sì, eh, non sono cifre proibitive. non sono affatto cifre proibitive. E poi c'è un altro problema, perché non basta avere una televisione, perché uno può avere una televisione ma ti mettono al canale 43 e non ti vede nessuno. Tant'è vero Beh, che... Diciamo, diciamo che ehm, c'è oramai una rete di relazioni fra noi e una serie di iniziative, di associazioni, di realtà, di semplici persone che ci seguono su internet che ammonta a parecchi milioni di persone. Il giorno in cui nasce una televisione unita, dove le cose che abbiamo fatto separatamente riusciamo finalmente a farle insieme, ehm, c'è un, un effetto annuncio e un'aspettativa non marginale. Quindi si può partire contando già con un ascolto di un certo livello e di una certa dimensione. Oltretutto un ascolto abbastanza educato, abituato a vedere le cose in maniera critica. Quanto ai soldi, nel progetto a cui accennavo prima, fondazione, tre quattro soggetti di cui barter, mercato, agenzie pubblicitarie e televisione, la televisione assorbe risorse, gli altri producono flussi finanziari la fondazione fa sì che quei flussi finanziari non servano a fare arricchire qualcuno, ma a finanziare la televisione piuttosto che la nuova azienda che vuole nascere e non trova una banca che la finanzia. Usiamo i soldi per scegliere cosa vogliamo che si produca nei nostri territori, nel nostro mondo. Perfetto. Se posso, l'ultima domanda. Visto che ha parlato prima di Grand Reset, che è un tema molto, come dire, sulla bocca di tutti in questo momento. Io ho letto alcune cose, non so fino a che punto, attendibili sul fatto che si vuole sostituire una moneta a credito rispetto a una moneta a debito, per esempio, e tante altre cose. La domanda è molto semplice. Perché la finanza dovrebbe volere distruggere l'economia reale? Perché io mi metto nei panni della finanza. Io sono riuscito a convincervi che... La politica è una cosa sporca e per definizione gli stati sono spreconi, creano inflazione e distruggono risorse. Quindi lasciamo fare i mercati. Dal 1971 in poi è diventato evidente che il denaro si crea dal nulla. Le banche centrali lo creano senza andare a scavare oro nelle miniere. Ma quando è successo, tutte le banche centrali e tutte le grandi banche erano saldamente in mano alla politica, che ha usato questa improvvisa disponibilità di risorse per finanziare il boom economico. Ma piano piano il sistema finanziario si è sottratto al controllo della politica totalmente. Le banche centrali non rispondono alla politica, le banche le grandi banche d'affari sono totalmente private e sopranazionali, sono più forti delle nazioni. Ora, il mondo della finanza ha tutte le leve in mano per far sì che ogni soldo creato dalle banche centrali finisca sul mondo della speculazione finanziaria al 99% e solo qualche goccia rimanga nell'economia reale. Io che, che gioco in questo mondo, io che l'ho organizzato, ho un potere di acquisto che nella storia non ha conosciuto nessun re, nessun imperatore. Io ho un potere di acquisto immenso, ma basato sul nulla. Io lo so, il denaro creato dal nulla, non vale nulla. I eh, 250 mila miliardi di crediti più i milioni di miliardi di derivati che puntualmente si registrano nei bilanci di queste grandi società, se ti trasformi in moneta e provi a comprare il mondo, ti scopri che non c'è un mondo da comprare con quei soldi. Siamo in presenza della bolla finanziaria più grande della storia dell'umanità, destinata a sparire. Ora, io che ho questo potere in mano e sono perfettamente consapevole che deve sparire, quale, quale obiettivo mi pongo? Quello di trasformarlo in, in, in beni reali, nelle vostre aziende, nei grandi monumenti, negli immobili di pregio, nelle terre, nell'oro, in tutto ciò che è ricchezza materiale e guarda caso nelle aziende che gestiscono i servizi pubblici, perché quelle sono fonti di reddito per sempre. Io ho interesse oggettivo a tenere l'economia reale sotto schiaffo, non la posso strozzare completamente, deve vivacchiare perché molto lentamente il processo di sostituzione di questa ricchezza reale in beni, di ricchezza fasulla, di carta in beni reali, sta avvenendo. Se noi andiamo sul sito del Ministero del Tesoro e guardiamo il patrimonio pubblico e, e contiamo le cose che sono passate dalla proprietà nostra collettiva in mano di grandi fondi internazionali, cioè, mi cascano quei pochi capelli che mi sono rimasti, sta già succedendo. Perché il mercato immobiliare soffre da due decenni a questa parte? Perché qualcuno compra molto lentamente, molto lentamente le cose buone che ci sono da comprare. Chiaro, chiaro. Hai altre domande, Maurizio? No, per il momento, no, se no. Poi diciamo che prendo tutta l'attenzione. Non... Monopolizziamo, sono stato molto esauriente nelle risposte, direi che.